Va bene, allora possiamo continuare l'esercizio della volta scorsa, ehm, prima di continuare visto che l'ultima lezione eh, mi è venuta in mente una serie di domande frequenti che saltano fuori all'esame, di tipo pratico, cioè così logistico. Okay? Allora, solo per non dimenticarcelo, così ve le, ve le dico, le domande solite sono, vabbè, eh, prima di tutto i fogli, no? I fogli di carta su cui fare il compito li dovete portare voi, non ve li diamo noi, okay? Che siano fogli bianchi, o fogli protocollo o fogli di quaderno, per me è indifferente. Se usate fogli sparsi, per favore prendete un foglio più grande in cui poterli poi mettere dentro. Eh, per consegnarli in modo che non si, non si spargano poi sul pavimento quando uno cerca di consegnarli o altro okay? quindi se prendete fogli singoli o poi prendete un, una pagina protocollo in cui metterli o una cartellina o con una pinzatrice come preferite okay? quindi questa è la prima cosa perché poi eh, in, in altri corsi sono abituati a darvi loro i i diciamo, fogli timbrati firmati ma a noi non servono questa è la prima cosa la seconda cosa è la matita allora, eh, scrivere a birra o scrivere a matita. Se volete scrivere a matita per più facile, per maggior facilità di correzione va bene, eh? non è un problema, non siete obbligati né a ripassare che poi vi fa una schifezza né tantomeno a ricopiare. Okay? L'importante è che l'unica cosa, cercate di non avere un tratto troppo leggero, eh? perché a volte cioè, qualcuno scrive piccolo, fine, leggero e vabbè, eh, al di là della difficoltà di lettura, ma poi quando i compiti li maneggi un po' di volte eh, va via, no? rischia poi di non leggersi tutte le parti quindi usate una, una punta che, che sia sufficientemente morbida da lasciare un tratto leggibile poi per il resto lasciate tranquillamente a matita e ehm, che queste sono le due cose principali durante il compito non potete consultare gli appunti, i testi, niente quindi ma non vi servono perché di fatto c'è essenzialmente da progettare, quindi eh, ogni esercizio fa storia a sé, quindi non, è, ehm, non, non, non fatevi tentare a cercare di fare come, come era stato fatto in quell'esercizio là che gli somiglia tanto, poi magari non gli somiglia per niente, eh, quindi eh, ragionate sul testo. Fate molta attenzione al testo. Mm? a volte si prendono delle cantonate per una cosa che magari c'è proprio, proprio la frase scritta che ti dice una cosa e magari c'è un certo numero di persone che vedi che fa esattamente l'opposto quindi non fatevi problemi a chiedere durante, durante il compito scritto se possiamo rispondiamo nel senso che chiaramente se fate domande sul testo chiaramente sul testo vi rispondiamo se fate domande sul vostro compito qui ho fatto giusto la risposta un po' cinica è eh, te lo dico poi dopo quando ti do il voto e se l'avevi fatto giusto la divisione in aule la decideremo quando si chiuderanno le iscrizioni perché l'orario allora, è identico per i due corsi il primo e il secondo corso il compito è identico per il primo e secondo corso ok? quindi Vedremo quanti studenti saranno iscritti, di quante aule avremo bisogno e vi divideremo nelle aule indipendentemente dal corso. Magari capitate in un'aula in cui c'è un po' di voi, un po' di secondo corso, o viceversa. Non importa. Poi noi, l'etrochiano, cioè, ci dividiamo i compiti in modo che ciascuno si corregge i propri, ovviamente. Però in aula potete capitare con chiunque, perché il primo appello non so se riusciremo a stare in due aule o ne avremo bisogno di tre. Quindi dipende un po' dai numeri, dalle sedie, dalle aule che abbiamo a disposizione. Eh, per, eh. allora come facciamo lì ci saranno scritte sul portale alcune aule ma non fanno fede fino in fondo perché appunto poi eh, io ho due aule, Torchiano altre due aule ma poi le mettiamo insieme tutte e quattro e decidiamo quante, quante usare e di quante ne abbiamo bisogno allora il, essenzialmente il giorno prima vi manderò un messaggio tramite il portale dicendovi come vengono divise le persone nelle varie aule, quindi vi arriverà una, una mail o un messaggio che dice da tal cognome tal cognome e recarsi in quell'aula così via aspettate fuori dall'aula così mentre vi chiamo controllo i documenti poi i documenti lo potete mettere via e per tutto il resto del compito non ci dovete più pensare i voti, cioè cosa succede dopo quindi dopo che avete consegnato in aula ovviamente potete consegnare o no potete ritirarvi in qualunque momento durante il compito quando lo consegnate io metto il compito insieme agli altri e poi dopo un certo numero di giorni che dipende chiaramente da, da quanti compiti ci sono, pubblico i risultati. Eh? Io di solito faccio così, dopo la pubblicazione dei risultati fisso una data in cui sia possibile venire a vedere le correzioni. Ok? Quindi magari pubblico i risultati mercoledì, dico giovedì o venerdì, alla talora, in talo in cui data l'aula, ci sarà la possibilità di vedere i compiti. Ok? Um, che è il momento per vedere le correzioni, capire le correzioni, capire che cosa uno ha sbagliato, non, non è previsto l'orale, quindi non è il momento in cui si fa l'orale per darmi un punto in più, queste cose qua, perché secondo me non hanno, non hanno senso queste cose, e, e non è il momento per contrattare il voto, ovviamente se c'è una correzione che è sbagliata, perché voi immaginate io adesso il primo appello ho 100 iscritti, quindi su 100 compiti eh, un errore, due, tre, cinque possono possono sfuggirmi, errori di valutazione. Quindi ben venga, io sono ben contento se voi venite a vedere la correzione, cercate di capirle, a volte capita che io gli dico no, qui mi sono sbagliato, avevi ragione tu. Anche perché soprattutto nel modo concettuale, e anche poi nel modo del processo, io cerco di capire cosa avevate in testa da ciò che avete scritto. A volte ciò che avevate in testa è così distante da ciò che potevo avere in testa io, che non lo capisco o dico, no, questo qua è completamente sbagliato, quando poi magari facendo un ragionamento che per me risultava strano, alla fine potrebbe essere giusto. Quindi questi casi possono capitare e ben venga a discuterli. Mm? Eh, però, appunto, è, per andare a... la cioè, discussione serve per andare a evidenziare eventuali errori di, di correzione, non per dire, eh, ma sì, se, se mi conti questo, mezzo punto in più. Eh, dopodiché, non è obbligatorio venire lì, ovviamente, in quella, in quella giornata, dipende, dipende da voi. È possibile delegare qualcuno, quindi se in quel giorno non potete, non chiedetemi di venire in un altro momento. No? Il problema è di, di, di, di numeri. Siete in tanti e abbiamo pochi giorni. No? I giorni tra il primo appello e il secondo. Deve avvenire tutto, la correzione, la visione, la, la visione dei compiti e la, la, la registrazione dei voti. Ok? quindi non posso dire ah, oggi vengono un tot, domani ne vengono altri 5 vengono, e dopo ne vengono altri 3 altrimenti non finiamo più quindi se non potete in quel giorno delegate qualcuno date un carico a qualche compagno amico qualche persona di fiducia di, di venire, prendere il compito, guardarlo fare una foto, telefonarvi, quello che volete l'importante è che il compito non lo facciate uscire dall'aula okay? eh, dopodiché, un, uno o due giorni dopo quel momento registro i voti io registrerò i voti di tutti coloro che non mi hanno detto che non lo vogliono registrare. Quindi, chi viene lì alla visione dei compiti e dice no, io questo non registro, me lo segno e non lo registrerò. Lo registrerò ovviamente il ritirato. Eh? Ehm, oppure via mail, potete mandarmi una mail, vi dirò esattamente l'oggetto della mail, così mi è più facile poi filtrarle, da mandarmi il tipo di rinuncio al voto. E a quel punto, io, chi, chi me lo comunica in questo modo, avrà il voto diciamo così, rifiutato tutti, per tutti gli altri viene registrato in automatico vi dirò esattamente il giorno in cui verrà registrato quindi entro quando dovete eventualmente farmelo sapere che sarà sempre dopo ovviamente avervi dato la possibilità di vederlo questa è un pochino un'altra fila sarà sempre, sarà sempre rapido veloce perché io devo riuscire a registrare i, i, i voti prima della scadenza dell'iscrizione dell'appello successivo in modo che poi chi l'ha passato o chi l'ha rifiutato, eccetera, abbia modo di iscriversi o disiscriversi dall'appello. Questo è un po' ciò che succederà tra il primo e il secondo appello. Poi sul secondo appello siamo un pochino più calmi, nel senso che non abbiamo poi scadenze troppo pressanti, perché non, ci, non è neanche come settembre che ci si iscrive o cose del genere. Se ci fosse qualcuno, adesso non so esattamente come siano messe le scadenze per la laurea, per le domande di laurea, se ci fosse qualcuno per cui la, la registrazione del voto eh, diciamo così, implica la possibilità di, di fare o non fare la domanda di Laura, me lo dice e troviamo una soluzione che di solito non è anticipare la correzione, ma è di, di parlare con la segretaria studenti dicendo guarda questo voto arriva, ti arriverà tra tre giorni, tenete la, la, la, la domanda di iscrizione in sospeso. Ma questo appunto di caso in caso vediamo... Uh, non so neanche se in questa sessione ci siano le, uh, le scadenze che si accavallano. Mm? Boh, penso che le parti pratiche, che poi alla fine ti tocca ripetere più volte, siano grossomodo queste. Se ho dimenticato qualcosa, se avete delle domande di questo tipo, sulla parte logistica fatemele, o se no me le fate poi nell'intervallo se non vi vengo in mente adesso. Ok allora rituffiamoci in esercizio cos'è questo processo qua? questo processo era il punto in cui eravamo fermi siamo fermati martedì dopo aver completato il processo di stipula di una nuova polizza ok? e di gestione dell'incidente gestione dell'incidente che come vedete è, come vedevamo insomma, è altamente automatizzato nel senso che c'è il proprietario che segnala l'incidente e poi il sistema informativo essenzialmente fa tutto da solo secondo certe regole salvo il fatto che deve esserci un operatore dell'assicurazione che a un certo punto verifica la congruenza della, della denuncia fatta dal proprietario. Ci eravamo lasciati per ultimo il processo di rinnovo. Il processo di rinnovo della polizza è un processo che per ogni polizza eh, si ripete ogni anno, una volta all'anno allora cosa deve avvenire? Qui, queste, qui avevamo semplicemente ragionato sui modi diversi per poter esprimere come diagramma di processo il fatto che un processo avviene in una certa data fissa una volta sola oppure periodicamente eh, in una certa data fissa eh? e Adesso cancelliamo le varie alternative. No, mettiamolo di lato, va? Così o così, e, te, e intanto per ricordarcelo... Ops, vedi che io faccio casino. Non fare cose brutte. Lì. E prendiamo questa che è la notazione più sintetica e anche più diretta. Allora, cosa avviene alla scadenza della polizza? Quindi questo processo non scatta, non viene scatenato da un'azione dell'utente, né dal fatto che avvenga un incidente, avvenga un certo evento. No, ma parte quando il calendario segna un certo giorno, il giorno in cui quella polizza scade. Giorno che è diverso per ogni polizza, ovviamente. Ok, questo, quindi questa scadenza è un dato variabile. Ah, nel, nel blocco Clessidra dei diagrammi delle attività non ci spaventa il fatto che l'attesa, la durata dell'attesa possa variare possa essere diversa per i vari utenti la cosa importante è che l'istante di tempo in cui il token deve uscire da questa attesa sia noto, sia determinabile sia calcolabile nel momento in cui il token viene creato nel momento in cui il token entra nella Clessidra mm? ok Cosa succede a questo punto del processo? A questo punto del processo succede ciò che è descritto da queste tre righe. Eh, a fine anno l'assicurazione calcola i chilometri percorsi e, e confronta questi chilometri percorsi col limite chilometrico della fascia. In caso di sforamento viene applicata una penale e questa è una cosa che viene fatta in automatico. Qui a un certo punto il sistema informativo dirà: La tua polizza è scaduta, bravo, sei stato nei limiti dei chilometri, oppure meno bravo, devi pagare una penale. A questo punto l'utente, avendo queste informazioni, potrà procedere al rinnovo della polizza, riselezionando la fascia chilometrica che aveva già selezionato prima, in fase di stipula e ovviamente il sistema informativo gli permetterà in questo caso di selezionare non tra tutte le fasce possibili ma solo tra quelle che hanno vabbè, un chilometraggio maggiore o uguale questo è ciò che avviene quindi la prima cosa che succede è che il sistema informativo calcola i chilometri percorsi dal veicolo associato alla polizza Con i dati che ha via via è ricevuto dalla centralina. Con questi dati, lui può, fare, può decidere due cose: o devo applicare la penale, oppure non devo applicare la penale. Quindi, lo decide confrontando i chilometri percorsi con i chilometri previsti dalla fascia. Sono maggiori o minori? Se sono maggiori, devo applicare la penale. Allora, qui abbiamo un caso in cui devo applicare la penale se i chilometri percorsi sono maggiori dei chilometri previsti dalla fascia. Fascia. altrimenti non devo applicare la penale. Quindi è una cosa che devo o fare o non fare. Se i chilometri percorsi sono minori o uguali di quelli previsti, non c'è nulla, nulla da fare. A questo punto, quando siamo qui, notifichiamo all'utente che la sua polizza è scaduta ed eventualmente il valore della penale, in modo che l'utente sappia che deve andare a fare il rinnovo. Quindi mandiamo un messaggio all'utente, avvisa all l'utente che la polizza è scaduta e tra parentesi il del valore della penale, se c'è. No? Penale, dove la metto? Cioè questa informazione che lui ha calcolato, ha applicato la penale, eccetera. Dove è scritta? Andiamo a vedere se nel modello concettuale ce l'avevamo pensato. Sì, ce l'avevamo pensato perché nella classe rinnovo c'è un campo penale. Quindi ogni anno, ogni volta che faccio un nuovo rinnovo, verrà creata una nuova istanza della classe rinnovo legata alla stessa polizza legata alla stessa polizza e all'interno di questa classe di nuovo scriverò la penale eventualmente dovuta a, per colpa dello sforamento dei chilometri dell'anno precedente mentre invece la penale relativa all'incidente visto che stiamo parlando di penali anche qui c'è un'applica penale e anche qua c'è un'applica penale, questo dovremmo averlo, esatto, ce l'abbiamo, dentro la classe incidente, perché sono due momenti diversi, o quando fai un incidente e in realtà avevi già fatto tutti quelli che avresti potuto fare, oppure al rinnovo, e allora questo in questo caso la penale dipende solamente dai chilometri percorsi. Quindi verifichiamo sempre nel modello di processo che le cose di cui parliamo esistano, cioè siano descritte nel modello concettuale. Rinnovo, allora, avvisiamo l'utente che la polizza è scaduta e quindi il proprietario, l'utente no, chiamiamolo il proprietario perché si chiama così lui, non utente, il proprietario. E poi a questo punto sarà il proprietario che sceglie il nuovo valore della polizza. l'avevamo già scritto nella fase di stipula che a un certo punto il proprietario sceglie una fascia di prezzo questa è la stessa cosa che viene fatta non alla stipula fascia di prezzo non alla stipula ma al rinnovo ovviamente dovrà rifare la stessa cosa tra quelle questo è leggermente diverso perché dovrà farlo tra quelle con chilometraggio maggiore o uguale ai chilometri percorsi. Questo a vincolo chilometraggio maggiore o uguale ai chilometri percorsi è indipendente dal fatto che abbia o non abbia sforato i chilometri della volta precedente. Cioè addirittura se io l'anno prima avevo la fascia chilometrica da 20.000 km e ne ho fatti solo 5.000 sull'anno dopo mi verrà offerta la possibilità di stipulare anche la fascia da 10 e quella da 5 quindi non va semplicemente solo ad aumentare ciò che mi vincola è non poter dichiarare che l'anno prossimo farò meno chilometri di quest'anno se poi l'anno prossimo effettivamente farò meno chilometri di quest'anno l'anno successivo potrò scendere di fascia ma come dire, l'assicurazione si fida di me alla stipula dice tu dichiara quanti chilometri farai poi però quando mi ha già conosciuto per un anno sulla previsione dell'anno successivo accetta che io richieda di passare una fascia più alta ma non accetta che io richieda di passare una fascia più bassa di quella che ho usato l'anno scorso queste sono le regole di questa assicurazione qua e direi basta nel senso che anche qua come avevamo già accennato l'altra volta probabilmente a qualche punto, in qualche punto dovrà esserci un pagamento ma questo testo non ne parla quindi Chiudiamo un occhio e anche l'altro. Eh, la fascia può essere anche spostata in corso d'anno, ma questo l'avevamo già gestito nel caso dell'incidente. Tra l'altro in questo caso la fascia viene cambiata d'ufficio, viene forzata dal sistema senza che l'utente debba necessariamente sceglierla. Allora quando siamo qua il processo è finito. è relativamente semplice perché abbiamo proprio pensato di tenere separato ciò che succede all'incidente rispetto a ciò che succede a fine anno quindi qua non mi interessa sapere quanti incidenti ha fatto perché se per caso ho sforato gli incidenti già ne ho tenuto conto in corso d'anno non devo qui andare se invece avessimo provato a mettere insieme tutto qui queste condizioni a questo punto qua si sarebbero complicate parecchio perché avrei dovuto gestire più casi ho sforato i chilometri gli incidenti, tutti e due, nessuno dei due? se volessimo fare i precisini potremmo aggiungere ancora un processo che è quello che Diciamo così, eh, descritto seppur di sfuggita nel testo, che è quello di eh, acquisizione dei dati da parte della centralina. No? Noi abbiamo una centralina che in continuazione invia dati al sistema informativo il quale li memorizza. Allora, se vogliamo, se voleva, se vogliamo modellare questo, possiamo farlo con un altro attività diagram. Acquisizione dati, dove possiamo avere la centralina che a un certo punto si sveglia, la centralina che è un pezzo del sistema informativo, esegue delle misure e subito dopo la invia al sistema informativo sul sistema informativo ci potrà essere un altro processo che raccoglie questo segnale quindi potremmo avere un altro token di un altro processo che è in attesa dell'evento riceve misura la centralina a seguito della quale ricezione abbiamo il sistema informativo memorizza i dati della misura. qua in questo caso ho disegnato nello stesso foglio, quindi posso far vedere che il segnale inviato da questo e viene ricevuto dall'altro. Allora questi tecnicamente sarebbero, abbiamo due nodi start, quindi sarebbero due processi diversi, dovrei farli su due fogli diversi, so, per ragione di disegno li ho messi nello stesso foglio, perché si vede che lavorano uno per l'altro, ovviamente questo può essere ripetuto Tante volte quante serve. Quindi la centralina, dopo che ha inviato il segnale, potrà risvegliarsi quando vuole e eseguire un'altra misura e eh, inviarla di conseguenza. Quindi, designato così, è un processo che viene eseguito, creato, eseguito, distrutto ogni volta che c'è una nuova misura da, da, da, da trasmettere quindi il token di questo è una misura presa da una centralina ogni volta che una centralina fa una misura nuova esegue una volta questo processo l'avremmo potuto fare in modo diverso con un processo che magari descrive il ciclo di vita della centralina che in realtà contiene queste due azioni in un loop, cioè quando prendo una, una misura torno su per poter prendere quella successiva. Quindi avremo avuto un token che è la, la singola centralina e dentro un token unico che gira sempre per tutta la durata della vita della centralina. Oppure generiamo tanti token diversi, uno per ogni misura. L'importante è che sia possibile, no? per come l'abbiamo descritto, che questa misura venga ripetuta più volte. E anche di là avremo un token che è una misura ricevuta. Un processo che viene svegliato dall'eccezione di una misura, la gestisce e poi torna a farsi i fatti suoi e verrà risvegliato di nuovo con un token nuovo quando arriverà un messaggio nuovo. La, il significato di questo signal sending della centralina e il significato, ad esempio, di questo signal sending sul rinnovo sono molto diversi. Okay. In questo caso abbiamo due processi dello stesso sistema informativo che a devono scambiarsi i dati e B devono sincronizzarsi. Sincronizzarsi perché io non posso fare memorizzadati se non so, nel mio pezzo di sistema informativo, se non so che un altro pezzo di sistema informativo che sta nell'auto dell'utente ha già eseguito la misura. Però non posso fare come in un processo normale No? In cui ho le frecce che dicono questa attività, poi viene fatta quell'altra, poi viene fatta quell'altra e così via. Perché queste attività, questa e quest'altra, vengono svolte da due sistemi informativi, da due parti, due componenti separate, indipendenti del sistema informativo. Da una parte c'è la centralina, dall'altra c'è il server centrale, dell'assicurazione. Quindi per potersi sincronizzare si devono scambiare dei messaggi che dicono io sono arrivato a questo punto vai avanti tu e in questo caso questo messaggio porta anche dei dati, trasporta anche delle informazioni che, che vengono poi elaborate nelle azioni successive del, dell'attività di destra. Questi sono meccanismi interni di comunicazione tra le varie parti del sistema informativo possono essere processi diversi sullo stesso server oppure possono essere processi che girano su, su, su CPU diverse, su computer diversi. No? Questa è l'assicurazione, è un sistema comunque di distribuito, dove ho un server centrale e tante centraline in giro per il mondo che fanno parte del, del mio sistema informativo. Solo che hanno, cioè, hanno dei pezzi periferici staccati che però in qualche modo devono comunicare. E questo è un uso dei segnali per scambiare informazioni o sincronizzare parti diverse dello stesso sistema informativo. Parti diverse del nostro sistema informativo. Parti diverse possono essere parti fisicamente diverse, come in questo caso, o semplicemente processi diversi, che poi magari fisicamente eh, vengono eseguiti sullo stesso server. Questo meccanismo di segnali noi lo usiamo anche quando il sistema informativo ha bisogno di inviare o ricevere dati verso altri sistemi informativi. Il tipico esempio è l'invio della mail, l'invio del messaggio all'utente. che si devono appoggiare su un sistema informativo diverso che è quello sul quale l'utente legge la mail o sul quale l'utente riceve i messaggi allora anche qui è uno scambio di informazioni e di sincronizzazione. però il mittente dell'informazione è interno al sistema informativo il destinatario dell'informazione è un altro sistema informativo che non è mio e quindi io la ricezione di quel segnale non la vedrò mai la ricezione del segnale non è l'utente, okay? perché finché non mettono la porta USB ai neonati, l'utente non riceve mai direttamente un messaggio da un sistema informativo. Quel messaggio verrà mandato a un altro sistema informativo, ad esempio il una certa applicazione sul cellulare del, del, del proprietario dell'auto, e poi ci penserà quell'applicazione a quell interagire con l'utente. Ciò che fa il mio sistema informativo è parlare con l'altro sistema informativo sapendo, sperando, che quell'altro sistema informativo faccia vedere l'informazione all'utente. Ok? Quindi si tratta sempre di un messaggio inviato e un messaggio ricevuto. Non vedo la ricezione perché la ricezione è al di fuori. La ricezione da parte di un altro sistema informativo è al di fuori di ciò che sto progettando non cade nel mio perimetro di progetto okay? non pensiamo però che il segnale lo stiamo inviando all'utente i segnali sono sempre tra macchina e macchina tra processo e processo tra software e software che poi un certo software quando riceve un segnale faccia un suono una luce su, eh, o altre azioni per attirare l'attenzione dell'utente è un altro conto. E analogamente è molto raro, nel tipo di, ma può succedere, ma è molto raro, nell'esercizio che facciamo, avere una ricezione di segnale dall'esterno. La, io potrei avere una ricezione di segnale, in questo caso ce l'ho da un altro pezzo del mio sistema informativo, potrei avere una cosa del genere, dove è andata? anche in un processo normale. Quando succederebbe questo? Quando un altro sistema informativo mi deve mandare un'informazione, un dato oppure anche solo un'informazione di sincronizzazione, ok adesso puoi andare avanti, adesso è possibile. Questo però sarebbe possibile solamente nel caso in cui avessi, un altro avessi predisposto il mio sistema informativo per ricevere messaggi da un altro che è predisposto a mandarmeli. A mandarli non a un operatore, non a un utente, ma a mandarli direttamente al programma. Questo... Uh, spesso no? questa discussione nasce spesso nei, nei pagamenti nei meccanismi di pagamento no? l'utente paga con la carta di credito paga col bancomat, paga via bonifico eh, però la carta di credito il bancomat e il bonifico sono meccanismi di pagamento che l'utente fa sulla propria banca non sulla mia banca tra l'altro sul sistema online supponiamo della propria banca poi la sua banca, la banca del mio cliente, comunicherà alla mia banca tramite i canali interbancari il trasferimento di denaro. E quindi ci sarà di sicuro, se lo dovessimo modellare, un messaggio che esce dalla banca del cliente inviato e un messaggio ricevuto che entra nella banca mia, di appoggio della mia azienda. Tutto questo non lo vediamo, perché è tutta roba fuori dal nostro sistema informativo allora a un certo punto come fa il mio processo a sapere che questo pagamento è arrivato allora ho oh, due casi il caso più semplice è il mio processo non lo sa perché la banca riceve Sì, poi magari cosa succede quando ricevi un bonifico ti arriva la mail arriva la mail dove sul provider di mail che so, del responsabile dell'ufficio acquisti o chi è insomma, di questa azienda però non arriva al sistema informativo la mail no? e se anche arrivasse, l'avessimo configurato in modo che il sistema informativo si è capace a leggermi le mail di solito nelle mail delle banche non c'è mai scritto ciò che volete che la causale che ha scritto il cliente chissà come è scritta. Quindi ci vuole quasi sempre un umano che guardi questa cosa e dica, ah sì, questo qua è relativo, come importo, come data, come causale dovrebbe essere lui. E quindi cosa succede? Che noi nel nostro processo indichiamo con un'azione eh, che l'operatore conferma l'avvenuto pagamento quindi tutti questi segnali che vengono scambiati a un certo punto vengono letti da una persona che schiaccia un bottone su un altro sistema no? per trasferire un dato da un sistema informativo della mail o della banca al sistema informativo che stiamo progettando e questo succede con molte informazioni in ingresso, molte informazioni di in ingresso arrivano in modo non strutturato diciamo mail e quindi richiedono un operatore che capisca l'informazione e agisca sul sistema solo in casi più strutturati magari fosse un'azienda molto grande avesse un meccanismo di pagamento molto formalizzato magari con dei fornitori che non sono utenti finali ma sono fornitori business to business allora potrei magari mettermi d'accordo con la mia banca per far sì che la banca mi mandi un messaggio formattato in un certo modo in un certo modo come vogliono loro perché di solito non sono io che lo decido e quindi potrebbe, potrebbe il sistema informativo della banca mandare l'informazione direttamente al sistema informativo aziendale eh? In questi casi ovviamente si, si può fare è possibile eh? non è il caso normale perché richiede un certo livello di accordo tra due enti di cui uno non ha tanta voglia di, di aprire i propri sistemi eh? se non di fronte ovviamente a eh, committenti e clienti di una certa stazza no, questo è uno dei motivi per cui il duale di questo, cioè un segnale ricevuto dall'esterno, non lo vediamo quasi mai. Ok, allora i processi li abbiamo, direi, conclusi. Dicevo che a rigore eh, questo processo dovrei spezzarlo in due, eh. solo che poi col proiettore in casino sulla carta è più facile perché faccio un processo per l'uno un processo per l'altro poi l'esercizio andava avanti chiedendoci di fare il modello di casi d'uso ma noi avevamo già deciso che non avremmo fatto il modello di casi d'uso ma avremmo fatto la narrativa di un caso d'uso perché mm, non l'abbiamo ancora fatto in queste esercitazioni finali allora io per guadagnare tempo mi sono fatto il modello dei casi d'uso fino, fino alle 4 di, di questo pomeriggio cioè il modello, i casi d'uso corrispondenti ai processi di prima adesso dovremmo aggiungere ancora i casi d'uso corrispondenti agli ultimi processi che abbiamo creato oggi insieme quindi sono andato a prendere il processo di stipula dell'assicurazione, della polizza processo di stipula beh, innanzitutto gli attori sono il proprietario e l'assicurazione nel processo di stipula cosa deve fare il proprietario? Beh, abbiamo deciso che in una, certa, in una prima fase inserisci i dati del veicolo in una seconda fase scegli la fascia di prezzo poi paga il premio e conferma l'avvenuta installazione della centralina queste quattro azioni le ho rappresentate con quattro casi d'uso distinti. Inserisci i dati del veicolo per creare una nuova polizza. Ho messo per creare una nuova polizza per rendere più chiaro che c'è un obiettivo utente, perché inserire i dati del veicolo non è un obiettivo di per sé. All'inizio avevo scritto inserire una nuova polizza, poi non è vero perché per avere la polizza definitiva devo anche scegliere la fascia, no? quindi ho scritto questa frase intermedia inserisce i dati ma perché vuole fare una nuova polizza poi sa il, il proprietario che l'inserimento della polizza non si conclude con questo caso d'uso da solo perché dovrà poi selezionare una fascia di prezzo e più tardi dopo che avrà eh, selezionato la fascia di prezzo riceverà a casa una centralina che dovrà installare e poi a un certo punto dovrà pagare, il pagamento non necessariamente è contestuale, anzi forse io non pagherei prima di avere la centralina in mano, no? non si sa mai, non c'è mai troppa fretta di pagare. Quindi il pagamento è sicuramente in un secondo momento. L'installazione della centralina sicuramente avviene dopo, giorni dopo, perché questa centralina me la devono mandare a casa, hm? a, a questi primi due. Quindi io ho creato no, questi due casi d'uso, inserisce i dati del veicolo e seleziona la fascia di prezzo come casi d'uso separati con una relazione di estensione tra uno e l'altro perché è molto probabile che dopo che abbia inserito i dati subito scelga già la fascia di prezzo e le altre due l'istrazione centralina e il pagamento del premio invece sono casi d'uso separati perché sicuramente avvengono in momenti diversi ehm um. Fatto questo, e sono tutti i casi d'uso che, che rappresentano tutte le azioni che il proprietario compie nel processo di stipula. Poi sono andato a prendere il processo di incidente, che è complicato come processo, ma dal punto di vista del proprietario è molto semplice. Semplicemente lui segnala l'incidente e specifica il danno causato poi tutto il resto non dipende più da lui. E quindi nel caso dei, nel diagramma dei casi d'uso ho, ho semplicemente un segnale incidente sul proprietario. Però nel processo di incidente ho anche l'addetto dell'assicurazione che dà la conferma dell'avvenuto incidente. Analizzando i dati che il sistema informativo gli ha calcolato, ma le azioni del sistema informativo, che il sistema informativo compie da solo senza l'interazione con l'utente, non si rappresentano mai come casi d'uso. Il sistema informativo non è mai un attore. diagram, e quindi ho segnato l'incidente. Scusate, no, e quindi l'assicurazione ha un caso d'uso che verifica se l'incidente è reale verifica la congruità dei dati della centralina, ma lo scopo vero è capire se l'incidente c'è stato davvero oppure no. Questo per quanto riguarda i processi che avevamo fatto martedì. Oggi ne abbiamo aggiunti due, che è il processo di rinnovo e quello di acquisizione dei dati. Allora, anche qua chiediamoci quali sono le azioni nelle quali è coinvolto un utente. Allora, nel processo di rinnovo è tutto automatico tranne questo, in cui il proprietario rinnova scegliendo la fascia di prezzo. Sì, qui manca una parola. Il proprietario rinnova e sceglie la fascia di prezzo. quindi dal punto di vista degli user goal avrò il proprietario che rinnova la polizza e il rinnovo della polizza ovviamente dovrà comprendere anche la sezione della fascia di prezzo quindi avrò una relazione di inclusione di questa selezione A, selezione della fascia di prezzo che ho già pronto. Io l'ho modellata come inclusione perché lo devi fare. Cioè, per rinnovare la polizza, a un certo punto, le cose che ti richiedono sono necessariamente di selezionare la fascia di prezzo. Non è un'operazione separata il rinnovo della polizza e la selezione della fascia di prezzo, come invece può essere nella fase di stipolo iniziale. Nella fase di stipolo iniziale, l'inserimento dei dati e la selezione della fascia li ho pensati come casi separati, che possono essere attivati prima uno e poi l'altro. E poi, vabbè, saranno sicuramente concatenati con un'estensione, perché il caso normale è quello di farli in seguito. Mentre nel caso del rinnovo, non ci vedo la possibilità di fare un rinnovo polizza senza anche selezionare la fascia di prezzo. Quindi fa parte di. Avrei anche potuto scrivere rinnova la polizza inserendo la fascia di prezzo, selezionando la fascia di prezzo. Però, visto che la sezione della fascia di del prezzo ce l'ho già, vado a pescarla da lì anziché riscriverla qua. No? Per, per economia, per evitare di, di duplicare delle cose. E basta, nel senso che, eh, dal punto di vista dell'assicurazione, è gestito tutto in automatico dal sistema informativo, l'assicuratore in questa fase non deve, <coughs> non deve necessariamente intervenire. Anzi, non può intervenire. Ok. Allora questo, come dicevamo fu fuori dall'esercizio, l'abbiamo fatto rapidamente offline, ma mi serve per poter scegliere quale, di quale caso d'uso vogliamo adesso insieme sviluppare la narrativa. Sono tutti molto semplici. Ditemi voi quello che vi sembra un pochino più dubbioso e facciamo quello. A mi sembra che i due che un danno un pochino più di lavoro sono inserisce. Dati, cioè la stipula della polizza oppure il rinnovo forse il rinnovo col fatto che puoi pagare la penale oppure no è un pochino più articolato hm? quindi io sceglierei il rinnovo se non avete visto che nessuno si sta sbracciando per farne uno diverso facciamo questo Allora, per aiutarci al fondo, nel retro del testo del compito, trovate sempre questo schemino col, con le voci da includere nella narrativa dei casi d'uso. Eh? Questa è la pagina 2 del compito. Il compito di che è un fronte e un retro, no? le domande teoriche non ci stiamo dedicando tempo perché sono essenzialmente le cose che ci sono sulle slide, quindi eh, semplicemente nozioni, no? cose da conoscere ma in, in fondo ogni, ogni volta che stampiamo il compito trovate questi due schemi sono sempre gli stessi per non, non c'è il template del KPI eh, non ci stava eh, allora quello, quelle quattro voci le dovete ricordare ma sui use case abbiamo questo schemino che ci aiuta allora creiamo lo use case del, del processo eh, rinnova la polizza allora quali sono le voci che dobbiamo inserire nel use case Vabbè, il titolo Scope, level, l'ambito, level, intention in context e stakeholder in eh, primary actor. Partiamo da questi. Allora, lo scope cos'è? lo scope è l'ambito in cui questo caso d'uso è definito l'ambito può essere o il nome del caso d'uso di livello summary che lo contiene o il nome de della parte del sistema informativo che stiamo modellando quindi possiamo avere un contesto architetturale o un contesto logico il contesto logico è summary il contesto architetturale è il componente che lo contiene in questo caso possiamo dire stipula della polizza Il livello del caso d'uso, il livello della descrizione è user goal. Per noi sarà sempre questo. Intention in context. Allora questa è la descrizione che effettivamente ci dice qual è l'obiettivo che l'attore primario, che sarà il proprietario dell'auto, qual è l'obiettivo che il proprietario si pone nel momento in cui vuole iniziare questo caso d'uso allora in questo caso il proprietario vuole devo dichiarare un obiettivo che diventerà soddisfatto alla fine del caso d'uso okay? quindi se scrivessi il proprietario vuole stipulare una nuova polizza è sbagliato perché alla fine del caso d'uso la polizza non è stipulata Sarà stipulata quando l'avrò pagato e avrò installato a centralina, che però sono cose che avvengono in altri casi d'uso. Quindi quello che voglio fare è, diciamo così, avviare la pratica per la stipula di una nuova, nuova polizza, per una nuova auto. so che davanti a me è un processo più complicato in questo caso d'uso avvio il primo passo del processo quindi il proprietario intende, avvia, intende avviare la pratica per la stipula di una nuova polizza per la sua auto per il suo veicolo si chiama Non ho detto intende inserire i dati nella targa del veicolo. Quello è il modo, l'azione che compie per poter raggiungere quell'obiettivo. Ma l'obiettivo non è inserire i dati. Allora, in seguito... Stakeholder's interest, poi copiamo qua precondizioni, garanzie minime, eh, garanzie in caso di successo, trigger, e poi c'è finalmente lo scenario. Allora, prima di andare allo scenario, riempiamo questi altri cinque campi, campi. Allora, gli stakeholder di questo processo chi sono? Eh, sono il proprietario e l'assicurazione. Il proprietario ovvio, l'altro stakeholder è l'assicurazione, l'interesse nel fatto che questo caso di studio abbia successo è avere un cliente in più perché nuovo non mette maiuscolo sa solo lui precondizioni ci sono delle precondizioni che devono essere controllate verificate risultare vere Prima che pensiamo anche solo di iniziarlo in questo caso di studio, in questo caso d'uso? Alcune ci sono sempre, ma non ne scriviamo mai. Quelle che ci sono sempre e non scriviamo mai sono ad esempio il proprietario registrato nel sistema, ha inserito la password, ha fatto il login, eccetera, eccetera. Ma nel momento stesso, ci siamo detti da tempo fa, nel momento stesso in cui lo chiamo proprietario, so che l'ho riconosciuto che è registrato. Non è così uno che passa di lì, ma è uno che conosco bene perché ce l'ho rappresentato nel mio sistema informativo, quindi queste precondizioni che logicamente ci sono, possiamo evitare di scrivere. Altre precondizioni che ci potrebbero essere sono le precondizioni date dal modello di processo, in questo caso no. In questo caso no, perché l'inserimento dei dati è la prima azione di quel processo. Ma se fossimo, se stessimo parlando della seconda azione, non questa perché è fatta dal sistema informativo, ma in generale di una seconda azione, la precondizione per poter fare la seconda azione è che la prima si sia conclusa. Perché il significato di questa freccia. Allora, ciò che, è, i vincoli che sono già imposti a livello di processo, ci sono, ovviamente, ma non stiamo a ripeterli una seconda volta a livello di caso d'uso. Quindi chiediamoci, la vera domanda è, oltre ai vincoli che sono già scritti nel processo e quelli che sono legati all'identità degli attori, abbiamo altre precondizioni che devono essere verificate qui per poter stipulare questa polizza? C'è un caso in cui la polizza non può essere stipulata, non posso iniziare a stipularla? Mm, a me non viene in mente. Cioè, a meno che io abbia una lista nera di proprietari da cui proprio non accetto perché so che non mi hanno truffato, ma non è, non ce l'abbiamo nella nostra descrizione. In realtà una condizione ci sarebbe, ma non è una precondizione. Cioè se io su quell'auto c'è già una polizza, non ne posso aprire una seconda. Però non la posso testare prima, perché non so ancora qual è l'auto di cui lui mi vuole stipulare una polizza. Cioè lo devo controllare strada facendo, che dopo che lui mi ha inserito i dati di target e laio, io non ce l'abbia già una polizza su quell'auto, perché è è fuso che ne sta attivando un'altra sulla stessa macchina. Ma a priori non posso saperlo. Cioè, anche se quel proprietario da me avesse già una polizza, io posso permettere di entrare nella voce e creare una nuova polizza, anche se ne ha già una? Sì. Perché può avere più auto e vuole assicurar assicurarle tutte con me. Quindi a priori non posso dire non puoi. Hm? Queste sono scelte che dovrei fare, le precondizioni, prima che il processo inizi, quindi prima che l'utente abbia inserito alcunché ma il sistema informativo sa già che quella cosa non si può fare. Allora, in questo caso non ne vedo nessuna. Il che vuol dire che quale attore può eseguire questo caso d'uso sempre. Garanzia di successo, partiamo da questa che è più facile. Che cosa mi sai garantire nel caso in cui il, il caso d'uso abbia raggiunto il successo? Garanzie, non, è, detto, io traduco, non, non, non bisogna tradurlo garanzie di successo, ma garanzie nel caso di successo. Cioè nel caso in cui lo scenario arrivi al caso di successo, cosa ottengo? Ottengo che essenzialmente la nuova stipula è attivata, avviata, no, come abbiamo detto prima, no, non posso dire anche e la centralina viene spedita perché la centralina la spedisco ah no, sì sì Cosa? sto facendo il rinnovo avete ah, ragione io sto facendo la stipula ok um... Sto pensando cosa costa meno. Avviare la pratica per la stipula, eh, facciamo così. Questo si chiama stipula. No, no, ma adesso facciamo altro. E poi avete ragione, ovviamente. Quindi, allora, rifacciamo i ragionamenti sul, sul rinnovo, perché avevamo deciso di fare questo. Poi, per punizione, completo poi l'altro, e vi metto online anche l'altro. Eh, fatemelo solo salvare, perché già avendo fatto casino, non vorrei farlo due volte. Ok, allora, sul rinnovo cambia tutto. Sul rinnovo l'intention del proprietario è quello di vabbè, rinnovare una polizza esistente che è giunta a scadenza. Quindi l'assicurazione non è per avere un nuovo cliente, ma è per mantenere il cliente. In questo caso abbiamo una precondizione. Che il proprietario abbia una polizza in corso e scaduta. Perché se tu non hai nessuna polizza scaduta o in via di scadenza, non puoi cliccare sul bottone rinnova polizza. Quindi in questo caso abbiamo la precondizione che il proprietario deve avere almeno una polizza stipulata e scaduta. basterebbe dire scaduta perché se è scaduta vuol dire che prima l'avevo stipulata dimmi nel diagramma delle classi sì? avevamo mostrato una condizione che una cosa fatta è per la prima volta sì? veniva considerata come se fosse un rinnovo no nel diagramma delle classi fatto sì. questa... allora no, quello che stai dicendo è che um, nel diagramma delle classi abbiamo chiamato in una, in una classe rinnovo sia per indicare la prima stipula che quelle successive okay? allora quella classe l'abbiamo chiamata Rinnovo, ricordate il nome precedente che aveva? Annualità okay? quindi quella classe lì non, non, non mi dice nulla, mi dice che per quell'anno c'è una, una polizza in corso. Io quel che sto dicendo è che quella polizza esiste, è già stata attivata 1, 2, 7, 8 anni fa e adesso è scaduta. Quindi se volessi andare a verificare questa condizione nel modello concettuale andrei a vedere se, andiamolo a vedere, nel modello concettuale io conosco solo il proprietario, perché è l'attore che arriva al sistema e devo chiedermi se a questo attore gli do la possibilità di rinnovare una polizza. Allora dal proprietario posso andare a vedere i veicoli che possiede, che io conosco. Di questi veicoli posso vedere le polizze associate e attraverso queste polizze, conoscendo la data di partenza, conosco anche la data di scadenza. Quindi io posso sapere, dato al proprietario, i veicoli che possiede e quindi le polizze a lui intestate e di ciascuna di queste polizze Qual è? vado a vedere qual è il rinnovo più recente e mi chiedo se il rinnovo più recente risale a più di un anno fa questo è il percorso che devo fare la query che devo fare nel mio database o il percorso che devo vedere nel modulo concettuale per valutare questa precondizione poi può darsi che questo sia il primo rinnovo e quindi dentro la classe rinnovo ci sia le informazioni sulla data di partenza che in realtà è la data di stipula prima, ma non mi cambia nulla. Anzi, aver fatto questa scelta in fase di modellazione concettuale di mettere la prima stipula e gli altri rinnovi insieme mi semplifica la vita, perché adesso non ho nessuna differenza tra gestire il primo rinnovo e il secondo rinnovo. se vi dà fastidio chiamare rinnovo la prima volta lo chiamate annualità e siete a posto ok allora questa è la condizione affinché il 1 possa essere attivato altrimenti non viene proprio attivato garanzia di successo, la garanzia di successo è che ovviamente la stipula, la polizza è rinnovata su una fascia oraria a fascia fascia adeguata fascia chilometrica adeguata adeguata alle regole quindi nel momento in cui scriviamo terminazione con successo per il caso d'uso dobbiamo essere sicuri che la polizia a questo punto abbia tutte le informazioni che mi servono per poter dire rinnovata e la fascia è stata scelta adeguatamente le garanzie minime quali sono? allora ce ne sarebbe una che però noi nella nostra ipersemplificazione, cioè quella di non guardare i pagamenti delle penali, non saprei se scrivere. Cioè cosa capita? Lui alla fine dell'anno, se ha sforato i chilometri, che decide di rinnovare o no, perché ovviamente è libero di non rinnovare, che decide di rinnovare o no, la penale me la deve pagare, comunque. Giusto? Perché altrimenti io ogni anno cambio assicurazione, faccio ogni volta la, fa la fascia da 1200 km e ne faccio 100.000? Alla fine mi diranno: eh, Se vuoi rinnovare devi pagare la penale, e eh, chi se frega? Io vado ad un altro. Allora, io qua non la metto, questa la metto tra parentesi, perché la gestione dei pagamenti non l'abbiamo fatta quando viene pagata questa penale. Però se ci fosse. Io devo dire, comunque succede in questo caso d'uso, vorrei incassare questa penale. Quindi anche se non viene rinnovata la polizza, in ogni caso la penale viene pagata. L'eventuale penale come vi dico, poi questo non lo teniamo in conto perché non l'abbiamo fatto né nel processo, né nel modello concettuale della gestione dei pagamenti era solo per evidenziare cosa ci potrebbe finire qua dentro alla fine l'obiettivo non lo raggiungo ma qualcosa devo comunque garantire di fare il trigger che fa partire è questo caso d'uso Allora, questo caso d'uso è un caso d'uso che parte, che viene attivato su iniziativa dell'utente o su iniziativa del sistema? Beh, viene attivato su iniziativa del sistema. Ce l'abbiamo qua nel processo in cui il sistema è lui che decide che bisogna rinnovarla perché è arrivata la data fatidica e avvisa in qualche modo il proprietario quindi il proprietario si sente in quel momento pressato, coinvolto nel dover attivare il caso d'uso è un trigger un po' soft no? non è il trigger come quando ti suona il telefono devi rispondere in quel momento ti arriva la notifica sai che devi farlo ma devi farlo, perché se no la tua macchina è scoperta non puoi circolare, no? Quindi, Quindi è un trigger che è la scadenza della, della polizza annuale. Quando scade la, la polizza devo fare questo. Se vogliamo renderlo ancora più esplicito, noi nel modello dei casi d'uso... Indichiamo che il rinnovo polizza non è un caso duro normale, ma è triggerato dal sistema. Quindi lo disegneremo, ovviamente, qua non si capisce, con la freccia che va dal caso d'uso al proprietario, per indicare che questo caso duro è triggerato dal sistema e non iniziato autonomamente dall'utente. Ok, scenario principale di successo, allora la cosa più veloce che si può fare per passare da il sistema mi ha detto che devo pagare a avere rinnovato e chiuso, poiché è un caso d'uso con trigger generato dal sistema, il punto 1 sta al sistema, no? la battuta della partita di del ping pong sta al sistema e non all'utente. Quindi capiamo che, che il sistema invia una notifica all'utente specificando che la polizza deve essere rinnovata. A questo punto l'utente, che ne so, cliccando sul link che c'è nella mail che gli arriva dal sistema, ad esempio, cosa fa? si collega al sistema, in qualche modo, che okay, il sistema gli mostrerà che cosa? L'elenco delle polizze scadute. l'elenco perché potrebbe essere più di una se è una sola beh, quell'elenco avrà una voce sola questo elenco avrà di sicuro almeno una voce perché la precondizione mi dice che una, esiste una polizza scaduta con le relative penali eventuali penali cioè io mi sto immaginando polizza 1 in scadenza scaduta il giorno totale per, per questo veicolo, targa, telaio, trattino, penale, 1000 euro. Scadenza 2 eccetera eccetera. Poi se voglio rinnovare clicco sulla singola polizza e mi farà vedere i dettagli. Quindi a questo punto l'utente seleziona una delle polizze mostrate e il sistema mostra i dettagli della polizza della penale e il numero di chilometri percorsi nell'anno precedente. Cioè, questi dettagli comprendono anche questo dato che è essenziale e permette all'utente di selezionare una delle fasce orarie, fasce chilometriche, fasce di costo, con chilometraggio adeguato. a questo punto ho tutte le informazioni io guarda tu hai fatto questi chilometri hai fatto questi incidenti con quest'auto quindi mi devi pagare una tale penale più ovviamente il rinnovo per l'anno successivo quindi avrò una tendina, un elenco delle varie fasce e sceglierò una di queste il sistema non mostra neppure all'utente le fasce a cui lui non ha diritto di accedere non è che ti faccio scegliere una fascia per poi poterti dire eh no, non puoi, no, non te la faccio vedere basta. No? O non te la faccio, te la faccio vedere ma non, non selezionabile al limite. Quindi a questo punto l'utente seleziona una delle fasce e conferma. Poi da qualche parte qua ci sarà pagamento, ma abbiamo pensato di non inserirlo. Fine. Nel momento in cui l'utente ha scelto una fascia e dice va bene, va bene questa, il rinnovo è fatto. Cioè per toglierci dai piedi tutti i pagamenti avremmo potuto chiedere la carta di credito in fase di stipolo iniziale nel momento in cui mi dici ok ti addebito sulla carta e ho finito e non devi fare nessuna azione in più la penale te la lì direttamente ok? però ok? ci guarda come scenario principale Principale? Allora, è lo scenario di successo? Sì, perché arriviamo al 6 con successo e lì abbiamo, chiuso, abbiamo raggiunto l'obiettivo che era questo qua. È lo scenario principale? È il più breve? È il più diretto? Direi di sì. cioè non, non, non vedo nessun passo che sia sacrificabile o abbreviabile potrebbe esserci forse il passo 3 che nel caso in cui ci sia una polizza sola potrei, potrei saltare e andare direttamente al passo 5 quello lo gestiamo come eccezione magari però lo scenario più completo, più lineare è questo gli altri sono casi particolari che, si possono, che, che possono verificarsi Ok? Allora, a giudicare dai vostri movimenti volete fare le eccezioni, le estensioni dopo l'intervallo, vero? Allora, prendiamoci un quarto d'ora.